Buongiorno, eh, mi chiamo Gioan Elie Sabelli e sono il responsabile di comunicazione e della gestione web sia dell'azienda agrituristica Samandra che è in Inghirios, un resort che c'è vicino a Samandra. La nostra collaborazione con Kairos è nata quasi dieci anni fa, eh, che loro ci hanno presentato un sito web molto interessante, molto attrattivo, del quale eravamo veramente contenti, però con il passo degli anni, anche grazie a una iniziativa di Sardegna Ricerche, abbiamo pensato che era il momento di fare un approfondimento nella nostra comunicazione online e soprattutto la possibilità che i clienti possano prenotare eh, le nostre camere, le nostre stanze, i nostri servizi attraverso del, eh, della web. La collaborazione è stata molto, molto interessante, molto bella e molto efficace soprattutto e grazie a questa collaborazione abbiamo incrementato tantissimo la prenotazione attraverso il nostro sito. Prima il sistema di prenotazione era attraverso unicamente Leota, Booking, Expedia, Tribago e altre compagnie, però ci abbiamo reso conto che è sempre meglio gestire noi le prenotazioni soprattutto quando si tratta di piccole strutture come, come la nostra grazie al lavoro e alla collaborazione con kairos eh, abbiamo incrementato le prenotazioni dirette da noi quasi un 50% e questo ci dà veramente una sensazione di poter controllare tu eh, il tuo lavoro e soprattutto che i benefici non vadano a altre imprese, sino che sia gestito per, per noi. Per noi collaborare con Kairos è stato un stimolo, un stimolo perché ci hanno insegnato tanto a muoverci nell'ambito digitale, sia attraverso di, di Instagram, attraverso di Facebook, attraverso Twitter, i suoi consigli sempre sono utili e soprattutto la sua disponibilità, perché sapere che quando hai un problema nella gestione online del tuo lavoro loro sempre ti danno una risposta quasi, quasi immediata e una grande tranquillità per le persone che malgrado lavorare in questo ambito non siamo esperti come sono noi. Pertanto, se state pensando a fare un sito web o avete bisogno di consigli su come muovervi nell'ambito eh, digitale, nell'ambito web, eh, vi consiglio tantissimo di lavorare con, con Kairos.